Tutti i giovedì dalle 21 alle 23 su www.aciataqui.com barra radioamici vi aspetto tutti per ascoltare il fantastico programma La macchina della musica in esclusiva sulla radio che fa sognare. Con DJ Angelo, Matteus DJ e DJ Mark Lenders. Tanta musica dance e tanta comicità vi faranno compagnia durante la serata Vi ricordo che la macchina della musica è un programma esclusivo di Radio Divina Dance E che questo programma è gestito dalla nostra direttrice Mena Meo Mi raccomando a tutti non mancate e fate tanta pubblicità, passaparola non vuoi, non